Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buongiorno Sono in un, um, in un um, nuovo video Buongiorno, buongiorno, buongiorno <ride> E oggi giochiamo a nascondino Come vedete qui sono ancora in attesa dei giocatori Quindi abbiamo beccato il momento giusto Vediamo che è il cercatore Io esplodo cioè ho appena iniziato, vi giuro, ho appena iniziato a giocare, appena, e sono già il mio ricercatore. Ma forse, magari il volume è un po' più alto. Loredana Dea, ecco, Loredana Dea 13. Ok, dai, 50 secondi. Bene, bene, bene. Allora, sappiamo che qua mi sa che c'è qualcuno Che si sì, trovato Congelato Ah ah Lì un altro Mi scusi ma Vi ho visti Ah, lei è andato pure lei Ullala uh Dove andate voi eh E qua No Mannaggia Ecco Ne n'hai pure là No, mi sono... Ecco. Vediamo se c'è qualcuno. Vedo che non c'è nessuno, là c'è un teletrasporto. Attenti. era un brutto tizio là sopra no qua non c'è nessuno andiamo qua no ah ho guadagnato un coin qualcuno si è lanciato non ho sbagliato secondo me c'è qualcuno E infatti mi sbaglio Bene C'è qualcuno Ah oh no quello è il cercatore No c'è qualcuno. mi puzza me. Eccolo là, infatti, un abbetto. Però io come dovrei fare ad andare là? Adesso spunta qualcuno. Invece no, non è spuntato nessuno. Adesso non c'è nessuno qua. Ah, dove può essere? Dove può essere? Aiutami Loredana Bertè. o oh, come ti chiamavi? Vabbè. Right. No. ho fatto tutto l'immagine di nuovo, nel campo che dovevo portare di erba mm. cioè, dai, mm -hmm. eh? che solo eh? è? è? è? Eh? no, eh. Dopo, quando vengo a casa, Oh la la, 4, 3, 2, 1, basta, ah, ci sono i tre cercatori, bene, um, aspettate, facciamo che... si sta avvicinando ok vediamo che c'è lassù no nessuno vado Ma no, si sì, dai Whee! Era lì E là c'è l'altro vacca No no no scappare C'è solo lo gnomo ed esant. Ah, <ride> che nabba! Che nabbo! Mm. Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno e via! E ovviamente io sono uno che è sopravvissuto per 172 secondi oh ma chi sono? eh? chi sono? oh io aspetto il... no non si può aspettare ah si sì, si può e così No, il vater no, il vater no Il vater no, eh No, eccola Via, via, via, via, via, via, via, via, via yeah! Salta via Oh, mamma mia, puzza via, puzza via Puzza, puzza, puzza, puzza, puzza Due puzze Due puzze Puzza Che due puzze Due puzze volanti Ma sono uno zombie No Mi hanno preso Ah, meno io salve sì io sono un vostro collaboratore presidenziale <ride> adesso come faccio ad uscire da sto posto c'è qualcosa per uscire sì lì c'è uno zombie ma non voglio uno zombie io voglio uscire da sto posto maledetto di voi che create questo gioco desanta il vincitore ah, eh, eh, ragazzi ehm, direi che questo video spero che vi sia piaciuto chiudiamo robo chiudi spero che questo video vi sia piaciuto um, ci vediamo al prossimo video con questa schermata molto bella perché a non ci piace OBS, no? Ehm, spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao, lasciate un mi piace. Iscrivetevi perché se arriviamo a 100 iscritti c'è una sorpresa stupenda. E mi è piaciuto un botto che siete arrivati già a 19.000 views sul video di Ciccio Pasticcio. Cioè, mi sembra normale una cosa del genere? Io ho 70 iscritti, no? Noi li dobbiamo aumentare. <coughs> per farlo, Dovete sia lasciare un mi piace, sia iscrivervi e sia continuare a lasciare visualizzazioni ma in tutti i video, ok? Così mi aiutate, mi supportate, ok? Quindi ciao e al prossimo video. Sangavanga, vanga, isa